Prosegue il nostro focus con le aziende che sono qui all'edizione 2021 di Geofluid, qui con noi c'è Gaetano Dallagas di Sirive, azienda di Cornedo Vicentino che si occupa soprattutto della produzione di barre autoperforanti accessori per l'ingegneria geotecnica, ma lascio a te ovviamente il compito, io ho delimitato al minimo il perimetro, parlaci un po' della vostra azienda. Allora, la nostra azienda Serive nasce negli anni 2000, che è una costola in pratica dell'impresa dalla Gassa SRL. L'impresa dalla Gassa SRL opera nel settore delle opere speciali fin dal 1976. Ha eh, avuto ovviamente un sacco di esperienze, molte esperienze in questo campo e nell'anno 2000 ha deciso di investire a produrre delle barre autoperforanti eh, per uso geotecnico, dove l'unico produttore praticamente a livello internazionale era una ditta tedesca. Quindi abbiamo un po', come dire, ci siamo adeguati, alla, abbiamo fatto questa scelta per non essere vincolati a un acquisto ben preciso. All'inizio era solo un, una mia gratificazione, perché l'impresa poteva disporre di una certa disponibilità finanziaria, ha deciso di fare questo tipo di investimento, ma non era sicuro eh, di riuscire a questo. Magari mi permetto anche di farvi una battuta che la vendo spesso questa cosa qua. Nel Vicentino, quando un imprenditore a quel tempo arrivava ad avere un discreto successo, a 50 anni, se aveva disponibilità finanziaria, si, si faceva il Ferrari si faceva l'amante, io l'amante non me la sono fatta. Tu hai sono... diversificato e hai creato un'altra azienda. E, e ho creato l'altra azienda acquistando una rullatrice per, per produrre le barre perforanti, che non sapevo se fosse un'azienda che avesse camminato con le proprie gambe, però era una mia gratificazione, quindi è stata per circa una decina di anni una mia gratificazione come uno si compra un qualcosa di bello per sé, nel 2010 abbiamo incontrato ehm, un ingegnere che mi ha detto guardi bisogna che andiamo a certificare le barre, ci siamo confrontati col Politecnico di Torino, con il Ministero dei Lavori Pubblici, abbiamo iniziato un percorso abbastanza complesso di certificazione perché le barre autoperforanti in Europa, anche attualmente, non sono normate, non c'è un CE. Quindi abbiamo iniziato un, per, un percorso assieme con il Ministero dei Lavori Pubblici perché per poter qualificare le barre bisogna che sia non il Ministero ma sia un'impresa che faccia la domanda. Certo. E nel 2014 abbiamo ottenuto la certificazione, che in pratica sarebbero attualmente, ancora attualmente, le uniche barre autoperforanti certificate in Italia. Da lì è stato un crescendo l'impresa si è sviluppata, abbiamo eh, da un primo capannone siamo passati a un secondo eh, capannone abbiamo fatto la prima fiera Geofluid, adesso non mi ricordo l'anno ma era proprio a cavallo dopo le certificazioni, che è stato proprio il 2014 sì. no? abbiamo iniziato una collaborazione se possiamo dire con l'ente fiera proprio, abbiamo preso uno stand in questo, in questo capannone qua al 2, un piccolo stand 4 metri per 4, ci siamo messi sul mercato da lì è stato crescendo dal punto di vista imprenditoriale, per dare un dato abbiamo fatto più 25% di fatturato anche quest'anno, le cose sono, stanno andando bene, nonostante il rischio di, del Covid, facciamo la fiera, non facciamo la fiera, abbiamo eh, raddoppiato il nostro, la nostra area espositiva e abbiamo riscontrato come al solito un buon successo, nel senso che abbiamo avuto, dei, oltre ai nostri contatti soliti, Abbiamo avuto dei nuovi contatti, quindi si aprono delle nuove aspettative, delle nuove collaborazioni, quindi siamo contenti ad essere a Geofluid. Nuove aspettative, nuove collaborazioni, anche queste sono parole d'ordine per Geofluid, è un bene sentirle dire dai protagonisti di questa importante fiera internazionale che espongono qui all'edizione 2021 di Geofluid e quindi io ringrazio davvero Gaetano Dallagassa per essere stato con noi, grazie per il tuo contributo e buon lavoro. Grazie a, a voi.